Siamo qui per sportsmall.it col nuovo presidente Oreste Perri del con il Lombardia, siamo qui nella sede eh, di via Piranesi, negli uffici del, del nuovo numero uno eh, dello sport lombardo. Una, un, un nuovo movimento per le attività le discipline con un nuovo capo, cioè ti senti capo? No, mi sento un, una persona che, sta, che continua a lavorare per lo sport, come ho fatto in passato, in ruoli diversi, eh, mi sento responsabile, quello sì, eh, però eh, direi che è un incarico di servizio questo, non è una, una carica. Un incarico che deve essere svolto con coscienza, con umiltà con spirito di servizio. Eh, Questa è la, un po' la filosofia con la quale e l'approccio che ho avuto verso questo incarico. Uno spirito di servizio che arriva da un uomo che lo sport lo conosce bene, in quanto è stato campione di una disciplina molto particolare. Volemo ricordare qual è la disciplina e poi anche che cosa hai vinto in carriera? Ma, eh, sono campione del mondo di canoa in kayak sui 10 km, sui 1000 metri, eh, ho partecipato a tre olimpiadi, Monaco, Montreal e Mosca, eh, con due quarti posti nelle prime due e un quinto nella terza, e poi sono stato 25 anni allenatore federale, ho allenato Antonio Rossi, ho allenato Bonomi, ho allenato i canovisti più forti, che poi sono riusciti a salire, tante volte sui podi olimpici. Ho avuto la fortuna, ecco, di trovare questi grandi campioni e anche dei colleghi con i quali ho lavorato e siamo riusciti a, a raggiungere quei risultati che pensavo eh, stregati e impossibili perché eh, due quarti posti e un quinto vicino al podio sembravamo condannati a non, eh, a non riuscire a raggiungere l'obiettivo. Per la serie Nella Vita Mai dire Mai eh, ti ritrovi ad essere a capo del Cone Lombardia, mentre il tuo ex allievo vicino Antonio Rossi è l'assessore allo sport della Regione Lombardia. Quindi questo eh, fa sì che ci sia un connubio eh, pregresso da, da anni, quindi una disponibilità da lavorare insieme eh, su vari fronti, immagino. Sicuramente. Eh, Antonio è stato un grande atleta, ma soprattutto è una persona molto in gamba, molto Corretta e determinata, non ha paura della fatica, eh, non ha, ha delle capacità notevoli ed è una persona molto onesta, quindi eh, mi sono sempre trovato bene allora, con lui. Prima, quando era atleta, il mio atleta, e oggi, eh, che è assessore allo sport di Regione Lombardia, eh, direi trovo un, una collaborazione molto. Buona e sono con molto contento di questo fra l'altro è stata la prima visita che abbiamo fatto con la giunta dove fra l'altro c'era il presidente Maroni ed è stata una visita detto da, da Pino Zoppini che è il presidente onorario del CONI Regione Lombardia ed ex presidente proprio di questo è comitato, è stato 17 anni presidente e eh. ha detto guarda sei fortunato io in tanti anni non ho mai avuto L'accoglienza che è stata fatta a voi, ecco, e quindi, poi sono stato in Comune, uh -huh. e ho incontrato l'assessore Chiara Comune di Milano ecco, quale, diciamo. Comune di Milano con la quale c'è stata un'intesa un e la voglia di fare assieme. Quando hai parlato di accoglienza? Beh, prima delle elezioni è arrivata anche eh, questa nomina. Eh, di, di, di, di stima, di amicizia presente presidente Malagò, eh, quando ha fatto il tuo nome, come ti sei sentito? Ma mh, Inorgoglito prima di tutto perché insomma, la Regione Lombardia ha tanti atleti e persone di eccellenza, quindi mi ha fatto piacere essere eh, nominato. Dall'altra parte però è anche una, mi ha stimolato il senso di responsabilità perché eh. il fatto che uno ti dia fiducia fa piacere però la, la cosa che non voglio fare è deludere tutti quelli che mi hanno eh, sostenuto partendo dal presidente Malagò che veramente mi ha dimostrato eh, grandissima attenzione e poi testimonianze di stima che non voglio assolutamente deludere eh, so che sei in fermento con i lavori preparativi per lanciare quello che sarà il, la tua presidenza perché in fondo sono pochi giorni e, e stai prendendo mano e stai dando corpo a quello che sarà la tua età di presidente ma secondo te quali saranno i punti da affrontare nei primi mesi? Ma intanto l'organizzazione interna, cioè eh, premetto che questa non è stata un'elezione eh, con davanti quattro anni come tutte le elezioni, è stata un'elezione a metà mandato, quindi eh, sono salito su un treno in corsa e un treno che va messo a punto e quindi eh, sicuramente eh, intanto trovare l'intesa che è già molto buona con, con la Giunta, con le eh, tutti gli eletti diciamo, dall'Assemblea. Dall Poi riorganizzare la eh, struttura eh, interna, legato personale, e eh, prendere contatto poi con tutte le istituzioni locali, infatti sono partito, diciamo, da, da Regione, dal Comune di Milano, però la mia intenzione poi con i delegati provinciali è eh, andare a visitare i comuni, almeno i comuni capoluogo eh, delle varie province e incontrare poi le varie federazioni che, così mi aiuteranno a trovare poi il cammino che dovremo fare assieme.